Carissimi amici e amiche, bentornati. Nuova puntata dedicata al ciclo di Catechesi sui nuovissimi. Siamo nella carne, quindi siamo nella settimana santa e ci prepariamo quindi con questa conversazione. Speriamo a goderci un po' di più la Pasqua, perché dovendo terminare, oggi andremo a sentire quello che San Tommaso con le categorie certamente proprie del suo tempo, ma anche con la sapienza straordinaria che ha caratterizzato il suo genio, ci eh, racconta su questo bellissimo e consolante dogma di fede e poi andremo a fare una, rassegna, eh, una piccola rassegna conclusiva del percorso che abbiamo fatto insieme. Io chiedo scusa ma purtroppo come potete sentire sia in diretta che in differita a forza di parlare in continuazione la voce non sta proprio al 100%, speriamo che in corso di via migliori e non peggiori. Comunque andiamo avanti. Eh, comunque. <coughs> Eh, riprendiamo da dove ci siamo fermati la volta scorsa appunto abbiamo cominciato ad affrontare il tema del, eh, della risurrezione della carne eh, fermandoci al Catechismo della Chiesa Cattolica riprendiamo come annunciato la volta scorsa dalle considerazioni che Santo Maso d'Aquino molto molto belle fa su questo tema le considerazioni di Santo Tommaso si, si trovano nel supplemento alla Somma Teologie. Nelle lunghe questioni dalla 75 alla 86, e si chiama questa parte della somma teologia Supplemento, perché purtroppo la somma teologia non è stata completata da San Tommaso d'Aquino, perché poco prima di terminarla, molti sanno che ha avuto la sua grande come dire, estasi e rivelazione per cui voleva dare fuoco a tutto. Grazie a Dio gli è stato impedito di dare fuoco a tutto, però non l'ha completata. E quindi eh, la parte finale, appunto questa che riguarda i Novissimi, il cosiddetto supplemento, sono eh, parti di scritti antecedenti, mm. commentare sentenze di Pietro Lombardo e anche altri scritti di San Tommaso che sono stati appiccicati alla fine della Somma per completare l'opera, altrimenti sarebbe rimasta spuria di questi importanti aspetti. Detto questo, cominciamo a vedere cosa dice la Quinate sul nostro tema. Anzitutto che la risurrezione dei morti è una verità di fede, non impugnabile. Quindi è certo, è un articolo di fede, ripeto, non impugnabile, che tutti risorgeranno anche se non tutti risorgeranno allo stesso modo. Secondo San Tommaso, sapete che a quei tempi si facevano tante domande che a noi possono sembrare anche un po', <coughs> un po eccessive. San Tommaso dice che la risurrezione avverrà per virtù di Dio onnipotente in virtù della risurrezione di Cristo, che è la causa prima della risurrezione dell'uomo. Come dice San Paolo, che noi, eh, che noi scusate, risorgeremo, lo sappiamo e lo crediamo con certezza, dal fatto che Cristo è risorto ed ha vinto la morte, ed è la primizia dei risorti, come abbiamo avuto modo di scorrere Nell'Antico Testamento, come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo, dice Gesù. Paghiamo il tributo con la morte perché siamo figli di Adamo. e Riceveremo la risurrezione della carne con il corpo glorioso perché siamo figli del nuovo Adamo, in lui rigenerati, nella misura ovviamente in cui abbiamo vissuto una vita di amicizia, di grazia e di santità. Ora, un altro punto fondamentalissimo per San Tommaso è che le anime riprenderanno il loro proprio corpo. Questo l'abbiamo visto tante volte, ribadito in tutti i concili, gli insegnamenti autentici del Magistero. Il corpo che noi abbiamo è il nostro corpo. E quindi l'affermazione perentoria di questo punto è che c'è l'esclusione assoluta di ogni minima possibilità di reincarnazione se mi posso permettere anche se questa è una catechesi dogmatica quindi faccio un inciso extra per chi per esempio ha seguito conosce il ciclo di catechesi sul libro di Teneramata e quello che ivi si viene, viene rivelato quello che rivela Teneramata come dire <ride> è un rafforzamento proprio assolutamente imprescindibile della eh, esclusione assoluta e tassativa di ogni possibilità di reincarnazione perché se uno capisce bene quello che c'è scritto la reincarnazione è proprio impossibile dal momento che la nostra anima perde il contatto solo col cadavere eh, ma non con il suo corpo integrale e quindi è impossibile che vada a prendere un altro corpo comunque torniamo ai dogmi e non alle ipotesi teologiche, anche se anche qui San Tommaso, per esempio, nel, nel, nel questio seguente si chiede a che età avranno i corpi gloriosi. Ora, è chiaro che eh, la concezione che si aveva nel Medioevo era eh, che il corpo sarà delle medesime fattezze di quello avuto in vita, il corpo glorioso, ma giovane la piena età di Cristo intorno ai 30 anni, senza alcun difetto perfettamente integro. Ora, questo certamente può essere come dire, un punto di partenza, ma sappiamo bene che i corpi glorificati, e questo lo sappiamo anche a prescindere da tenere amata, basta semplicemente, lo dico questa cosa qui perché c'è un sacco di persone, si fanno eh, tante domande, entrano in crisi, perché? Leonardo, Leonardo, Senti, ma la Madonna, eh, come dire, a eh, Meggiugorie, adesso, adesso non, non, non ricordo tutti quanti, eh, dicono che i capelli neri e gli occhi azzurri, però eh, in un'altra apparizione dicono che i capelli biondi e gli occhi azzurri. Eh, poi l'hanno vista come una bambina di 14 anni, però altrove l'hanno vista come una ragazza di 20. No, però Bruno Cornacchiola... La, la Vergine della Rivelazione l'ha vista come una donna sì, abbastanza giovane, ma non proprio così piccola e, e poi aveva gli occhi verdi, non azzurri Dice, no, no, no, no, però è a Guadalupe a Guadalupe è apparsa con le fattezze di una donna del luogo allora com'era Madonna? <ride> ecco su questo torniamo a tenere amata cioè un corpo glorificato ha la possibilità di manovrare e di controllare la materia con il potere che Dio stesso gli dà simile a quello che c'ha che, che Dio quindi può anche trasformarsi, trasformare rimodellarsi come dove e quando vuole quindi non fanno testo queste queste cose, no? ecco e perché il corpo è il nostro è, ma si trova nella condizione glorificata quindi la nostra volontà nella nostra anima, ha la possibilità di come dire, eh, rielaborare, ri, ricollegare, eh, riprogrammare gli atomi senza nessun tipo di problema. L'altra cosa che San Tommaso afferma saranno corpi immortali, e questo è evidente, quindi non più soggetti alla morte, e incorruttibili non più soggetti alla corruzione, voi sapete, sono due cose distinte l'immortalità e l'incorruttibilità. Eh eh. Perché? Perché il nostro Signore è morto veramente, non è morto per scherzo. Il nostro Signore è morto. San Tommaso stesso spiega che durante la morte di nostro Signore l'anima si è separata dal cadavere, dal corpo. L'unione ipostatica è rimasta sia con l'anima che con il corpo ma il corpo di Gesù era un corpo esanime, era un cadavere. Ma ha sperimentato la corruzione Gesù? No. La morte sì, ma la corruzione post mortem no. I morti che sono risorti, in concomitanza con la morte di Gesù. L'abbiamo ascoltato domenica scorsa nel Vangelo di San Matteo. Ho già detto anche durante la breve omelia fatta nella Messa Prefestiva che quello è un passo misterioso. Non sappiamo chi fossero, non sappiamo cosa è successo, possiamo fare soltanto congetture fino a quando Santa Madre Chiesa, non credo in questi tempi così travagliati che ci sono altri problemi un po' più impellenti a cui pensare, non dirà una parola, quindi possiamo avere una certa libertà, ma sicuramente tutti quei morti che erano risorti erano morti e erano corrotti, nel senso che sicuramente la loro materia aveva cominciato quel processo di corruzione che porta alla putrefazione. Eh, per questa è la grande mortificazione della, della morte, non è solo la morte ma è la putrefazione del nostro cadavere, amici cari. Eh, non è una cosa molto allegra. Putrefazione prima, mineralizzazione poi. C'è solo un'eccezione. Non ancora definita, perché Pio XII non l'ho voluta definire, anche questa è una materia libera, ma per quanto mi riguarda, solo una creatura umana non è passata per niente per la morte. Quindi non soltanto il mio corpo non poteva marcire e non marcì ma il mio corpo non poteva morire e non morì, come ha detto la Madonna in occasione dell'apparizione a Bruno Cornacchiola che abbiamo già citato. Non soltanto non poteva marcire e non marci, quindi la corruzione, ma non poteva morire e non morì. Perché il corpo di Maria Santissima non conobbe peccato, quindi, ma tu dici ma anche Gesù non conobbe peccato certo che anche Gesù non conobbe peccato ma Gesù doveva morire perché era il Redentore e anche la Madonna è morta non fisicamente però la Madonna ha vissuto la morte mistica ai piedi del Calvario così ci prepariamo anche a questi giorni no? la morte mistica che a detta degli autori devoti e non solo è molto peggiore della morte fisica ma la sua carne non soltanto non ha conosciuto corruzione, ma l'anima di Maria non si è mai perfettamente distaccata dal suo corpo, nemmeno dal cadavere, perché il cadavere di Maria non c'è mai stato. E capite che in questo senso la Madonna ci avrebbe un privilegio, e io ne sono convintissimo, eh, datogli da Dio, che nemmeno Gesù c'ha sapete che del resto però la Madonna non ha un privilegio che ho io e che lei non ce l'ha perché la Madonna la messa non l'ha detta mai e non la dirà mai non dirà mai la messa la Madonna e non potrà mai dire a nessuno io ti assolvo potrà dire vai da, poteva dire quando era qui vai da Gesù che io prego per la tua assoluzione, ma non poteva dire io ti assolvo, non aveva l'autorità per farlo. E che, che ne dica qualcuno che ultimamente sento, sento qualcosa di un po' preoccupante in giro, mi è capitato di sentire qualcosa, da quello che sappiamo dalle fonti, certamente dipendenti da, da, da, da, da rivelazioni private, la Madonna, il corpo eucaristico di Gesù non l'ha mai toccato come appare anche da tanta bellissima e devota, eh, non solo iconografia, ma proprio pittura. Io nella mia parrocchia di Borgo San Michele lo raccontavo tante volte, eh, avevo acquistato un quadro settecentesco, eh, dove c'era una bellissima rappresentazione di San Giovanni che comunica la Madonna, la Madonna è devotamente inginocchiata, con le mani incrociate sul petto, perché ad essere proprio, come dire perfettissimi se vogliamo proprio recuperare tutte le tradizioni la comunione si prende in ginocchio e con le mani messe a forma di croce davanti al petto proprio per essere proprio ecco. e quindi questo per dire dice, ma come c'è un privilegio? Eh, no Quindi, perché il nostro Signore è veramente il numero uno, spiega sempre San Tommaso, perché distribuisce doni e grazie in maniera variegata e, e differenziata. Ecco. Sapete, no? le famose tre cose bianche di cui ordinariamente ogni devoto dovrebbe essere devoto, no? E queste sono tutte e tre. Mm. Eh, adesso veramente a diverso titolo Sofferenti, ecco l'Eucaristia, la Madonna e il Papa, e il papato. Andiamo avanti con San Tommaso, il corpo glorificato dei beati. A un certo punto, San Tommaso, ve l'avevo predetto, fa una bellissima esegesi di 1 Corinzi 15 44 45 che è il testo che secondo la tradizione ha sempre eh, caratterizzato la descrizione diciamo così della condizione dei corpi glorificati con le loro quattro caratteristiche eh, cioè l'impassibilità come, ve le numero tecnicamente come si chiamano, poi le spieghiamo ovviamente, la sottigliezza, l'agilità e la chiarezza o splendore. Allora, come ricorderemo in 1 Corinzi 15, 44, San Paolo scriveva «Si semina corruttibile, risorge incorruttibile. Si semina un corpo animale, risorge un corpo spirituale. Si semina debole, risorge pieno di forza» si semina ignobile e risorge glorioso. Queste sono le caratteristiche dei corpi glorificati. Andiamo a vedere nel dettaglio. La prima caratteristica è l'impassibilità, che è una conseguenza diretta dell'incorruttibilità. L'essere incorruttibile... Non è soltanto il suo giacere alla possibilità proprio della corruzione nel senso di eh, disfacimento del corpo, no? E noi sappiamo benissimo che noi qui stiamo in continua corruzione qui, eh? cioè le nostre, il processo inesorabile della nostra corporalità va verso l'invecchiamento e poi verso la morte e poi verso la corruzione. Questo non c'è. Il corpo glorificato è incorruttibile. Ma conseguenza di questa incorruttibilità, che è una cosa ancora... è l'impassibilità. In che senso? Nel senso che le passioni, prima fra tutti la concupiscenza, saranno pienamente soggette all'anima. Tutte le undici passioni, amore, odio, piacere, dolore concupiscenza, de desiderio meglio per concupiscenza, c'è un significato tecnico negativo, ripugnanza, ira. Attenzione, quindi tutte quante le passioni funzioneranno, compreso l'odio, compresa l'ira, cioè quelle passioni che in questo mondo dobbiamo fare attenzione. Dobbiamo fare attenzione. O. Oh, San Tommaso Giustamente, ma anche lui, riflettendo bene sul, sul discorso di Gesù sulla risurrezione con i Sadducei, nega che nei corpi glorificati ci sarà più la concupiscenza. La concupiscenza non c'è più. Quindi la concupiscenza, ossia il desiderio sessuale, non c'è più. Fine. È una cosa che caratterizza la condizione decaduta di questo mondo. Ricordo, quindi questo è, è, è, un, è, è un altro ribadire, che ciò che è tanto idolatrato oggi, assolutizzato, e a volte c'è anche qualche tentativo, a mio avviso, alquanto maldestro anche da parte di certi ambienti, chiamiamoli teologico-ecclesiali, di o rivalutare un po' troppo, addirittura di esaltare la sfera della, della, della sessualità, ponendosi sotto questo punto di vista in una dimensione come dire, estranea a quella che è stata la tradizione, il pensiero della Chiesa. E non si può certamente dire, ah, siccome c'è stata la rivalutazione della sessualità nel campo laico con la rivelazione rivoluzione del 68 adesso la rivalutiamo anche noi questo discorso per quanto mi riguarda quindi la attenzione nell'impassibilità c'è anche il non essere più soggetti a mali e dolori di nessun tipo non solo il corpo glorificato non è soggetto al bisogno di cibo. Cioè l'impassibilità vuol dire che non può subire una cosa che gli crei dolore e sofferenza contro la sua volontà. Cioè, voi mi dite mangiare è una cosa bella. Eh sì, ma mangiare è una cosa bella. Ma mangiare è pure una cosa necessaria. Chi farà qualche prova di coraggio in questa settimana santa, che farà qualche bel digiuno di quelli ruspanti, eh, provi a vedere è un sacrificio che si offre cioè mangiare è bello mangiare è bello ma mangiare è anche una necessità cioè noi non possiamo stare senza mangiare qui dormire è bello a chi piace dormire ma dormire è una necessità non possiamo stare senza dormire quando il nostro Signore ha fatto qualche grazia grande a qualche santo tipo il santo curato d'Arso o un padre Pio cioè, loro dormivano tre ore a notte ma a meno di tre ore a notte, non, cioè a meno che non veramente faccia proprio un miracolo nostro Signore, non si può, perché impazzisci. Non possiamo noi in questa condizione stare del tutto senza dormire. Quindi questa è una sofferenza, no? Se una persona mi dà un pugno in faccia, me lo tengo, soffrirò. Se una persona mi dà una coltellata, me la tengo, soffrirò. La sete, tutte cose scritte nel libro dell'Apocalisse, dell no? Non ricorperà più il, nel, nel, nel, nel sole, nell'arzura, nella Le lacrime, le lacrime che si piangono per un dolore subito, non ci saranno più. Riposeremo? Tanto! Cioè, ma non nel senso che bisogno, i corpi purificati non hanno bisogno di sonno. Stanno in stato di riposo anche se se, come dire, secondo il nostro modo di parlare stanno in fibrillazione continua mangiano? sì, mangeremo come mangiò oggi sul risorto, ma non per necessità ma per puro piacere che lì potrà essere tranquillamente goduto senza pericolo di cadere nel vizio capitale della gola e quindi nell'intemperanza anche qui, se posso riaprire una parentesi, tenere amata da molti dettagli su cibi e bevande celesti. Quindi questo per quanto riguarda l'impassibilità. Bello, no? Vale la pena soffrire un po' in questo mondo per raggiungere questo stato, no? O oh, Tommaso aggiunge, e i sensi? Ah, i sensi ci saranno tutti quanti noi abbiamo un corpo vero e saranno sensi perfettissimi e la sensibilità anche dei corpi glorificati sarà perfettissima è tutto perfettissimo niente a che vedere con la situazione veramente di, di interdizione, di miseria transeunte che noi abbiamo in questo mondo no? fino a quando stiamo appunto in questo stato di, di natura decaduta vediamo la seconda caratteristica, la sottigliezza cioè la prima era si semina ah, corruttibile risorge incorruttibile. l'incorruttibilità specificata nell'impassibilità, no? Quindi nel non, perché le passioni sono il principio della corruzione anche in noi, no? Ah, ovviamente non, non si è soggetti a, alle attività umilianti, no? Tipo il doversi lavare che non c'è possibilità alcuna, adesso questo, questo, questo lo vedremo anche nello, nello splendore di gloria del corpo purificato, né tantomeno alle necessità fisiologiche. Non ci sono più i procedimenti di assimilazione e di escrezione, quindi di espulsione delle scorie, non esistono più. La sottigliezza, che cos'è? Secondo aspetto, si semina... Eh, un corpo animale risorge spirituale, Ecco che significa corpo animale e corpo spirituale. Ora per capire bene questa distinzione spiego subito che bisogna anzitutto collocarsi nel, nell'antropologia biblica paolina che risente della visione orientale, L ho detto altre volte. Nella lettera filippesi, a un certo punto, San Tommaso dice, fratelli, tendete alla perfezione, tutto quello che è vostro spirito, anima e corpo si conserva irreprensibile. Ora, il corpo animale eh, non è semplicemente essere un animale, ma è il corpo in cui il principio dominante, che è quello che abbiamo qui giù, non è lo spirito, ma è l'anima. Però attenzione, l'anima... Non da intendere come la intendiamo in Occidente, come la parte più nobile dell'uomo, che è quella creata direttamente da Dio, quella gemma preziosa che ci abbiamo e che è racchiusa. Nell'Oriente questo si chiama spirito. Quindi l'anima in Oriente è la sede dei sensi e delle passioni. Quindi, perché il nostro corpo qui è un corpo animale? Perché è un corpo eh, soggetto, quindi, alle passioni. Quindi Noi non abbiamo un dominio dello spirito sull'anima. E il nostro corpo, purtroppo, si lascia trascinare da tante passioni, no? Tutto questo non c'è, è la spiritualità del corpo glorificato, cioè la sua piena soggezione, noi diciamo in occidente, all'anima in oriente dicono allo spirito ora da questa tra virgolette spiritualità del corpo, San Tommaso fa discendere secondo le cognizioni che aveva al tempo la possibilità di, eh, di passare le mura, però, però lui specifica secondo le cognizioni che aveva allora eh, che siccome la sottigliezza non toglie ai corpi gloriosi l'estensione ciò comunque dipende dal fatto che sarà una potenza da attribuire alla virtù di Dio è evidente, amici cari, no? qui per esempio, eh, non voglio dire sempre le stesse cose, però la conoscenza che abbiamo noi oggi è per esempio degli atomi eh, e della loro composizione e della loro possibilità eh, attraverso le condizioni sull'organismo integrale di scomposizione una volta che si acquisisce lo stato di gloria è eh, rende molto molto più semplice comprendere questo no? quindi come è possibile penetrare i corpi senza trovare resistenza se li si vuole attraversare e senza trovare dolore se li si vuole compenetrare ora per La verità San Tommaso nega che la sottigliezza, dalla sottigliezza dipenda la possibilità di, eh, di passare, come dire, di, di entrare, di attraversare un corpo grave senza trovare ostacolo. Eh, però, eh, il Catechismo di San Pio X invece è, è lo, lo, lo, lo afferma proprio: cioè dice che eh, conseguenza della sottigliezza è proprio questo, quindi è la capacità di penetrare i corpi gravi, senza trovare ostacolo. Quindi. Oh, per quanto riguarda l'agilità, anche qui l'agilità significa che il corpo glorificato avrà la capacità di muoversi in brevissimo tempo, quasi istantaneo. Quindi passare in un momento senza fatica è da un luogo all'altro. Anche qui adesso, vedete <ride> no, come... Eh, il passaggio del tempo io sarei molto curioso di mettere il libro di Teneramata in mano a San Tommaso, non soltanto il libro di Teneramata ma tutte quante le cognizioni tecnico-scientifiche fisiche, chimiche che una rivelazione del genere suppone mettere in, in, nelle mani di un genio così e chi lo sa che cosa l'avrebbe tirato fuori in queste segesi no? noi sappiamo che i corpi i corpi glorificati, quando entrano in un'altra dimensione, fanno i viaggi interstellari in maniera istantanea, muovendosi anche a frequenze differenziate per quanto riguarda il tempo, quindi tutte quante cose che nel 1200, quando è vissuto San Tommaso, ma nemmeno se ne passava neanche, non passavano neanche lontanamente. Eh, lontanamente no? Però i geni, pur attraverso le cognizioni del tempo, hanno Comunque, eh, sulla base della de, su, sulla scorta anche dei dati rivelati, sono riusciti comunque a sistematizzare bene. No, quindi eh, muoversi in brevissimo tempo. dice San Tommaso in una maniera quasi istantanea, ecco, passando in un istante senza fatica eh, da un luogo all'altro. No, e questa è la conseguenza del. Si semina debole, risorge piena di corpo. Con le categorie aristoteliche, San Tommaso spiega che come era con la, con la sottigliezza, il corpo si rende soggetto all'anima in quanto è la forma del corpo, così con l'agilità il corpo si sottomette all'anima in quanto ne è il motore e quindi è pronto e spedito nell'ubbidire allo spirito in tutti i moti e le azioni dell'anima, senza, senza sentire un minimo di stanchezza. San Tommaso, con le condizioni che aveva all'epoca, nega che ai corpi glorificati sia possibile essere contemporaneamente in luoghi diversi. Ma questo sappiamo essere, con le condizioni anche soprannaturali che abbiamo adesso, tranquillamente possibile. Anche qui, se andiamo a ripercorrere alcuni passaggi del testo di Teneramata, lo possiamo tranquillamente vedere, no? Infine c'è la chiarezza dello splendore, no? si semina um, ignobile e risorge glorioso, lo splendore di gloria. Lo splendore di gloria dei corpi glorificati è simile a quello di Gesù risorto o trasfigurato, spiega San Tommaso, uno splendore che avverrà per ridondanza dell'anima sul corpo, cioè la gloria dell'anima Risplende, ridonda, eh, sulla bellezza del corpo. Sarà visto anche da occhi non glorificati, però anche lo splendore sarà sotto l'arbitrio della volontà dei beati in merito alla possibilità di essere nascosto. Questo è evidentissimo, perché se questo non fosse, anche adesso voi pensate. Se appare la Madonna ad una persona, non nessuno potrebbe sostenere la gioia e lo splendore del corpo meraviglioso e glorificato della nostra regina. La Madonna può apparire, di fatto appare tantissime volte in tantissimi luoghi, perché può tranquillamente attenuare o anche del tutto annullare l'infinita fulgore di gloria e splendore di gloria che risplende dal suo corpo santissimo oh, San Tommaso d'Aquino però, giustissimamente perché dice, oh che bello eh? ma ci stanno anche i corpi risorti dei dannati siete mai chiesto questo, amici cari? perché non risorgono soltanto i corpi dei beati ma risorgono anche i corpi dei dannati E per loro il fatto di risorgere mm, non è che sarà proprio una bellissima notizia. Allora, che cosa ci avranno, quali caratteristiche ci avranno i corpi glorificati? Di tutte quelle che abbiamo viste, solo due. Primo saranno immortali, nel senso non potranno mai morire ma questo capite bene per una persona che sta sotto tortura perpetua non è certamente una cosa positiva ma è una cosa estremamente negativa perché capite che significa significa che a differenza della vita terrena ecco, pensiamoci magari in questi giorni eh? settimana santa cioè Gesù ha passato altro che le pene dell'inferno di più noi immaginati un po se ti mettessero in croce pensiamoci intensamente sapete che significa che avere un chiodo che ti che ti trapassa non tanto la mano il palmo della mano ma la parte alta della mano alla giuntura col polso un chiodo di diametro come dire di un paio di centimetri nella parte più 2x2, nella parte più abbondanti pure, e ti spacca in due il nervo mediano. Andate a vedere su internet, andate a fare una, una ricerca, vedete che cos'è il nervo mediano. Oppure un chiodo lungo il doppio che ti trapassa tra il terzo e il quarto metatarso tutti e due i piedi. Vogliamo parlare della flagellazione triplice, della coronazione di spine, quindi. Voi immaginate se un dolore di questo genere, che è insopportabile, ma guardate veramente che qui ci sta veramente da, da, da tremare, fosse eterno? Cioè, Gesù ha, ha, ha sofferto tantissimo, no? ma è arrivata la morte. Cioè, quando uno vede la passione di Mel Gibson, eh, durante la settimana santa io non posso fare a meno di... Cioè, l'impressione che quasi tutti provano. Cioè, quando Gesù muore, si tira un sospiro di, di sollievo e dice, ma meno male, basta. Perché morire è molto meno peggio che soffrire in quel modo inumano, no? Non soffre più. Questa cosa non c'è. Oh, attenzione, e, e, e, e quindi non solo questa cosa non c'è, ma ce ne sono altre. Altro che non subire le passioni. Altro che non subire ogni sofferenza di corpo naturale. Altro che leggerezza. Altro che liberazione dalle miserie fisiologiche del, del nostro corpo. Potranno soffrire ogni tipo di sofferenza che soffre un corpo naturale identiche. Se ti danno una cortellata la senti, il freddo lo senti, il caldo lo senti. Adesso che arriva l'estate, e questo mi si permette ogni tanto, è bene ridirle certe cose, eh? specialmente chi va in giro nudo o nuda, peggio, perché fa caldo, c'era qualche santo che diceva, sì, sì, all'inferno di più però. E se vai in giro così, a voglia di che fa caldo, te ne vai dritto dritto all'inferno. Scegli che tipo di caldo vuoi sopportare. Siamo in settimana santa, amici miei cari, no? La vita cristiana è vita, perdonatemi, anche di penitenza, ma no, ma noi se abbiamo la divina volontà, no, no, la divina volontà è vita di penitenza come, come, come, come, come la vita senza la divina volontà, tra virgolette, ecco, secondo le rivelazioni fatte alla serva di Dio Luisa Piccarreta. È vita penitente. I sacerdoti un tempo e oggi pochi la talare la portavano d'inverno e d'estate, un po' più leggera. Temori di caldo. Sì, te mori caldo. ve lo dico io, te mori caldo. E che facciamo? Te lo tieni, lo offri. Perché quanto più soffriamo e offriamo qui, tanto più alti andremo in gloria. Se noi non vogliamo soffrire qui, c'è cioè, un ministro di Dio, per esempio, che si toglie la veste talare d'estate perché c'è caldo e deve mettersi in maniche corte, mica fa una cosa gradita al Signore. Eh? Questo dobbiamo eh, ricordarle ogni tanto, queste cose qui, no? Diciamo, al contesto della Settimana Santa, spero che, che sia adatto. Ho durante una diretta, o, o meglio, commenti ad una diretta di qualche giorno fa, ne ho già parlato, ma ripetita Juvent anche perché questa poi va, va registrata: si parlava della modestia femminile. Dice: No, però io no, io non metto i pantaloni perché io con la gonna sto scomoda. E dice: Come faccio? Sapete come, come si risponde a questa obiezione, no? figlia mia: Comodità non va d'accordo con santità. Avete mai sentito parlare di? i santi che vivevano una vita comoda già oggi abbiamo comunque tante comodità che i santi si risognavano no? ma a qualcuno dobbiamo, do, dovremmo pure rinunciarne o, o, o no? Qualcuna lo dico come, come, come Gesù che il figlio dell'uomo non ha dove, dove posare il capo non aveva manco un tetto e un letto durante tre anni di vita pubblica questo l'ha fatto il nostro maestro non siamo tenuti a tanto eroismo ma a qualcosina però sì no? O no? Una delle cose molto brutte di questi nostri tempi è la perdita pressoché totale dello spirito di penitenza cristiana, non soltanto della penitenza sacramento, che è già importantissima, ma anche della penitenza virtù. Cioè di fatti i dannati sono torturati per tutta l'eternità. E attenzione in maniera proporzionale a quanta penitenza non hanno voluto fare qui in terra. A quanti piaceri illeciti si sono goduti qui in terra? Queste cose la Chiesa le ha sempre credute, le ha sempre insegnate, i santi le hanno sempre predicate, sempre. Cioè, quando noi sentiamo, cioè, io vi dico perdonatevi, cioè, noi non possiamo se non temerariamente distaccarci da ciò che è stato detto e fatto sempre. Perché chi ci crediamo di essere noi per poterci buttare alle spalle quello che è stato detto e fatto sempre? Siamo forse più grandi di fior di santi, dottori? Credo di no, no? O oh, poi c'è un'altra cosa. I corpi beati sono bellissimi per lo splendore di gloria. E i corpi dei dannati? Brutti, deformi, a causa delle brutture e dei peccati commessi in vita. Orribili. Chi non ci crede riguardi la prima apparizione di Fatima, il famoso primo segreto, la visione dell'inferno, quello che raccontavano i pastorelli. Le anime entravano dentro queste fiamme di fuoco con fattezze umane e ne uscivano come mostri. Oh, i demoni erano ancora più mostruosi, perché mostri come demoni non ci diventa nessuno, no? Ma le anime erano comunque mostruose. Tolkien, grande Tolkien, ha, ha espresso questa cosa con gli orchi, no? Che erano elfi decaduti, elfi erano immortali, no? Quindi gli orchi erano gli angeli decaduti, sono creature mostruose, sono corrotte, eh? Quindi la corruzione c'è. e come, ma dentro l'immortalità. E attenzione, questa, questa cosa, eh, spiega Sant'Ommaso, è funzionale alla giustizia perché dal momento che essi hanno usato del corpo peccando e gravemente, o meglio hanno idolatrato il corpo, è giusto, siano eternamente puniti anche in esso. E a nostro Signore, a questa regola di giustizia, evidentemente si attiene. Gesù la morte l'ha vinta per tutti. Alcuni saranno felicissimi di questa vittoria, altri, quelli che l'hanno combattuta e disprezzata in questo mondo, un po' meno usando un eufemismo, perché quella risurrezione servirà soltanto ad aumento di pene, tormenti e dolori. Bene, una breve rassegna conclusiva delle verità fondamentali, come dire, implicate in questo articolo, che poi è un articolo del credo, credo alla risurrezione della carne, la vita eterna, amen. Allora, tutti risorgeranno, quanti fecero il bene, dice Gesù, per una risurrezione di vita, e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna. Quando risorgeranno, l'abbiamo visto, alla fine della storia, dopo la parusia. È il penultimo atto della storia della salvezza, la risurrezione della carne, seguito solo dal giudizio universale che a Dio piacendo cominceremo a trattare dalla prossima settimana. Si risorge con lo stesso corpo che si aveva in vita l'anima è forma sostanziale di questo corpo quindi facciamoci pace amici miei col nostro corpo eh? perché ce ne avremo parecchio da starci insieme un corpo naturalmente perfetto, anzi perfettissimo per i beati non altrettanto per i dannati perché è un corpo mostruoso un corpo glorificato per i beati, non altrettanto per i dannati, per i quali il corpo è solo mort immortale e consente di protrarre a tempo indeterminato i tormenti e le pene dell'inferno. Infine, è da escludere ogni minima parvenza di metempsicosi. Si vive una sola volta e l'anima è la forma di un solo corpo. Chi crede nella rincarazione è fuori della comunione con la Chiesa. Bene amici, direi di fermarci qui, anche se la conversazione è stata un pochino più breve del solito, meglio così farò meno fatica a seguire tutto quanto il podcast o il video. È inutile adesso aprire l'argomento giudizio universale perché non riusciremo neanche a introdurlo, a introdurlo adeguatamente. Sarà l'ultimo argomento di questa piccola fatica di ciclo di catechesi scatologiche e vi do quindi appuntamento la prossima settimana perché ci sarà, Dio vi benedica e la Madonna tutti e sempre vi protegge.